Buonasera e ben ritrovati su Clativo. Nel 2013 l'UE ha esportato merci e prestazioni per un valore di 170 miliardi di franchi verso la Svizzera. Nello stesso anno le esportazioni svizzere verso l'UE ammontavano a 95 miliardi di franchi. Significa che nel 2013 l'UE ha ottenuto un'eccedenza di esportazione di ben 75 miliardi di franchi nei confronti della Svizzera, una cifra molto Molto significativa anche per l'UE, dato che le imprese svizzere che ricevono le merci dall'UE sono pure in grado di pagarle. In base a queste cifre dell'economia reale, la Svizzera è quindi la seconda miglior cliente dell'UE, dopo gli USA e persino prima della Cina e del Giappone. Questo potrebbe addirittura spingere i burocrati incaliti di Bruxelles ad essere più prudenti con minacce e distorsioni nei confronti dell'ottima cliente, la Svizzera. Con questa riflessione vi salutiamo. Alla prossima.